Vi saluto con la pace del Signore in questi momenti, sono davvero molto molto felice ed è una grande gioia per me di poter essere qui insieme a voi per la prima volta, ringrazio in modo particolare per l'invito che mi è stato rivolto e ringrazio il Signore per avermi condotto qui in questa giornata di Santo Sabato insieme a tanti nuovi fratelli e sorelle ma insieme anche ad altri fratelli e sorelle con cui ci conosciamo già, Dio vi benedica abbondantemente. Uh, per chi non uh, avesse uh, le nozioni basi per quanto mi riguarda, mi chiamo Marco, uh, Marco Dumi, uh, sono qui insieme a mia moglie Claudia, siamo dei missionari laici per la gloria del Signore e abitiamo nella zona tra Bologna e Ferrara, per chi conosce un po' la geografia, poco più in su. Uh, di dove siamo qui in questo momento. In questo momento um, ci dedicheremo a quella che è la predicazione della parola perché mi rendo conto che il tempo è un problema per me quando devo iniziare uh, però sono certo che nel pomeriggio avremo modo anche di condividere più, um, più cose personali uh, e conoscerci meglio da questo punto di vista ma vorrei tanto che ora fosse un momento concentrato esclusivamente sulla parola del Nostro Signore e sull'esperienza di conversione di cui abbiamo così tanto bisogno giornalmente. Oggi parleremo... Oggi parleremo di un tema molto molto interessante che in modo particolare ha a che fare con l'esperienza, la triste esperienza del faraone d'Egitto al tempo della liberazione tramite Mosè. E andremo a vedere perché è così importante questo tema dell'esperienza del faraone perché voglio che sappiate che questa esperienza che il faraone ha avuto è un qualche cosa che ci tocca da vicino più di qualsiasi altra e più di quanto possiamo immaginarci. E deve essere per noi un grande avvertimento, ma allo stesso tempo un grande incoraggiamento di ciò che Dio può fare nella nostra vita, ma soprattutto di ciò che noi possiamo impedire a Dio di fare nella nostra vita. E vorrei che leggessimo assieme il primo passaggio, il primo versetto, o la prima serie di versetti che troviamo in Romani, capitolo 9. Romani, capitolo 9. Romani, capitolo 9. Inizieremo a leggere assieme dal versetto 14. Vorrei invitarvi per tutti coloro che avete la parola di prenderla. Di prenderla perché cercheremo di vedere quanti più passaggi nella parola di Dio, quella parola attraverso la quale possiamo essere santificati. Prima di iniziare, prima di leggere però, vorrei invitarvi uh, per fare una piccola breve preghiera in modo tale da poter direzionare ancora una volta i nostri sguardi verso Gesù. Padre nostro, ti preghiamo nel nome di Cristo Gesù, donaci il tuo Santo Spirito e guidaci passo per passo per comprendere la tua preziosa parola. Ti abbiamo pregato nel nome del, tuo, del nostro Salvatore del tuo amato Figlio, Cristo Gesù. Amen. Romani capitolo 9, inizieremo a leggere dal versetto 14. Qui ci viene detto, che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No di certo, perché egli dice a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al faraone appunto per questo ti ho suscitato per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai perché dunque rimprovera egli ancora? Perché chi poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, o oh uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò, perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile, un altro per un uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato, attenzione, con grande pazienza dei vasi di d'ira preparati per la distruzione. Quello che andremo a vedere in questi momenti, che ha a che fare in modo particolare con l'esperienza del Faraone al tempo della liberazione di Mosè del popolo di Israele dall'Egitto, è che Dio ha avuto una grande pazienza pazienza con il faraone. Dio ha avuto molta pazienza con il faraone e l'intento di Dio per quanto riguarda il faraone non è mai stato quello di distruggerlo o di vederlo morto o di vedere quelli che sono i suoi carri, i suoi cavalieri perire. Ma il desiderio di Dio, e lo vedremo, è stato quello di offrire al Faraone i segni incontestabili della sua grazia e della sua misericordia affinché il Faraone potesse essere convertito ed essere salvato. Il versetto 17 ci dice, la scrittura infatti dice al Faraone appunto per questo ti ho suscitato per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Il desiderio di Dio è stato quello di manifestare nel Faraone la sua potenza e non, lo ripeto ancora una volta, nel distruggerlo, non necessariamente nel dimostrare che Dio è potente da poter distruggere i carri, i cavalieri del faraone d'Egitto e di liberare il suo popolo. Questa è stata una conseguenza, questa è stata una conseguenza del fatto che il faraone ha indurito il suo cuore, si è libellato a Dio e ai suoi comandamenti e come conseguenza Dio ha dovuto manifestare la sua potenza, nella sua ira. Ma ancora una volta ricordiamoci quello che è il piano originale di Dio. Il piano originale con il Faraone era quello di rivelare la sua potenza nel Faraone per la sua salvezza e per la sua conversione. Ascoltate che cosa ci dice in Esodo. Esodo, Esodo capitolo 9, Esodo capitolo 9 e leggeremo assieme il versetto 16. Esodo 9, Versetto 16, e vedremo che l'intenzione e lo scopo di Dio nel mantenere in vita il Faraone e dimostrargli grazia su grazia e misericordia su misericordia, era proprio quella che lui fosse salvato. Esodo capitolo 9, il versetto 16 ci dice, invece, io ti ho lasciato vivere per questo, Dio parlava al faraone per mezzo di Mosè, ti ho lasciato vivere per questo, perché? Per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato su tutta la terra. Ma che cosa ha fatto il faraone? Ha impietrito e ha indurito il suo cuore, ha continuato in modo ostinato nella sua ribellione contro Dio. Lui ha continuato, nonostante la grazia e la misericordia di Dio, che adesso andremo a vedere, ha continuato a vivere la sua vita di, di peccato, ha continuato a vivere la sua vita di testardaggine insensata. Perché il peccato è senza senso, il peccato è insensato ed è ingiustificabile. Dalla speranza dell'uomo ci viene detto, il Cristo libera per sempre dal peccato l'uomo pentito l'uomo per davvero pentito, vorrei anche dire e capiremo anche il perché parole in rosso nessuna tentazione deve essere considerata come una scusa per il peccato Satana esulta quando i discepoli del Cristo tentano di giustificare i loro difetti queste scuse conducono al peccato ma il peccato resta Inescusabile. Il peccato resta senza scusa. Noi non abbiamo nessuna scusa valida e buona per dire ho peccato e posso essere giustificato per questo. No, perché il peccato è ingiustificabile. È ingiustificabile. E vedremo questo nell'esperienza del, del Faraone. Ora andiamo assieme a vedere un passaggio che troviamo in Esodo. Ci concentreremo principalmente nel libro di Esodo. Esodo capitolo 3 leggeremo assieme dal versetto 18 al versetto 20. Esodo 3 dal versetto 18 al versetto 20. È Dio che parla a Mosè e gli dice Dal versetto 18 essi ubbidiranno alla tua voce e tu Mosè, con gli anziani di Israele, andrai dal re d'Egitto, dal faraone, e gli direte il Signore, il Dio degli ebrei, ci è venuto incontro, perciò lasciaci andare per tre giornate di cammino nel deserto per offrire sacrifici al Signore nostro Dio. Versetto 17, 19 scusatemi, io so, diceva Dio, che il re d'Egitto, il faraone, non vi concederà di andare, se non forzato da una mano potente, io stenderò la mia mano e colpirò l'Egitto con tutti i miracoli che io farò in mezzo ad esso, dopo di questo vi lascerà andare. Sapete, Dio fin dall'inizio, ricordiamoci, Dio, e questa è una qualità di Dio, un attributo di Dio, Dio è onnisciente, Dio sta, sa tutto. Dio sapeva come sarebbe andata questa situazione, questo evento che aveva a che fare con il Faraone, con la liberazione del popolo di Israele. Dio lo sapeva. Sapete, Dio è talmente onnisciente che sa chi sarà salvato e chi non sarà salvato prima del tempo. Ma questo, questo non dipende da Dio. Siete con me? Non dipende da Dio chi sarà salvato e chi non sarà salvato. Tuttavia Dio sa già da prima chi sarà salvato e chi no, perché lui può vedere oltre, lui può vedere dall'inizio ciò che accadrà alla fine. Ma perché questo non dipende da Dio? Perché la nostra salvezza o la nostra perdizione non dipende da Dio? Perché Dio ci ha concesso il libero arbitrio. Che cos'è il libero arbitrio? Il libero arbitro è la facoltà che Dio ci dà di decidere da noi stessi, di scegliere da noi stessi ciò che vogliamo fare, se essere salvati o se perire. E voglio che sappiate che Dio non ci ha predestinati a morire. Non è mai stato e non sarà mai il desiderio di Dio che io e te viviamo questa vita, e facciamo tutto quello che facciamo in questa vita che tanto alla fine perirà. Il desiderio di Dio dal momento nel quale io e te siamo nati, il desiderio di Dio è quello che io e te possiamo essere salvati. E questo è avvenuto anche nei confronti del Faraone. Il desiderio di Dio è che anche il Faraone, che anche lui fosse salvato ma ha rifiutato questa grazia e questo dono. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo uniginito figlio affinché chiunque, chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Possiamo inquadrarci anche il Faraone? Questo era il desiderio di Dio. In un altro passaggio in seconda Pietro, capitolo 3, se non sbaglio, versetto 9, ci viene detto che Dio non ritarda l'adempimento delle sue promesse, ma per il semplice fatto che lui è molto paziente, desidera che tutti siano salvati e che nessuno perisca. Questo è il desiderio di Dio concedendoci questo dono straordinario del libero arbitrio. Scegliere se essere salvati o se perire, ma nonostante il desiderio di Dio che vorrebbe vederci tutti quanti felici salvati, nonostante questo non tutti tra di noi verremo salvati, o perlomeno non saremo salvati in modo automatico. Siete d'accordo con me? Non soltanto perché veniamo sabato, dopo sabato, in chiesa che saremo salvati in modo automatico. Non è soltanto perché leggiamo che saremo salvati in modo automatico, ma noi dobbiamo credere e capire ciò che noi leggiamo e soprattutto mettere in pratica per mezzo della potenza di Dio, quella potenza che Dio voleva manifestare, e rivelare al faraone per poterci trasformare, così come abbiamo visto durante la scuola del sabato. Ma sapete, anche i demoni credono, tuttavia non saranno salvati, perché loro credono in Gesù, sanno che Gesù esiste. Loro hanno anche visto quella che è la potenza di Gesù che può operare. Nonostante questo non hanno avuto l'esperienza e non hanno preso la decisione di seguire, di sperimentare la potenza di Dio in loro, così come anche il Faraone. Il Faraone ha avuto la possibilità di conoscere Dio, il Faraone ha visto quella che è la potenza di Dio, ma non l'ha sperimentata nel suo cuore. Anche noi venendo in chiesa tra fratelli e sorelle possiamo vedere come Dio interviene, come Dio opera nelle vite dei nostri fratelli e nelle vite delle nostre sorelle e poi noi essere perduti perché? Perché non sperimentiamo quella fede viva nella sua parola in Cristo Gesù. Questa storia del... Faraone, questa esperienza del Faraone deve essere per noi un grande, un grandissimo ammonimento. Esodo capitolo 5. Esodo capitolo 5, leggeremo assieme dal versetto 1 al versetto 2. Esodo 5 dal versetto 1 al versetto 2 ci viene detto Dopo questo Mosè e Aronne andarono dal Faraone e gli dissero Così dice il Signore Dio di Israele, lascia andare il tuo popolo perché mi celebri una festa nel deserto, versetto 2. Ma il Faraone rispose, chi è il Signore? Che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele. Io non conosco il Signore e non lascerò affatto andare Israele. E sapete, nonostante la ribellione che aveva il faraone in questo momento, Dio gli diede la grazia e la possibilità di conoscerlo, di vedere la sua potenza. Ma ascoltate che cosa successe. Al commentario biblico volume 1 ci viene detto, coloro che esaltano le proprie idee al di sopra della volontà chiaramente specificata di Dio o da Dio, dicono come il faraone. Chi è il Signore? Perché io debbo obbedire alla sua voce? Ogni rifiuto della luce indurisce il cuore e oscura la mente e così gli uomini, come il Faraone e forse come alcuni tra di noi, trovano sempre più difficile distinguere tra giusto e sbagliato e diventano più audaci nel resistere alla volontà di Dio, nel resistere alla volontà di Dio. Dio gli diede la possibilità di conoscerlo. Infatti, ancora prima dell'inizio delle piaghe, ci viene presentato questo momento nel quale, per la prima volta, Mosè in un certo senso vuole mostrare al Faraone quella che è la vera potenza di Dio, ciò che Dio persino può fare in lui e nella sua vita, e in Esodo capitolo 7... Esodo capitolo 7 dal versetto 8 ci viene detto. Esodo capitolo 7 dal versetto 8. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne, quando il Faraone vi parlerà e vi dirà, fate un prodigio, tu dirai ad Aronne, prendi il tuo bastone, gettalo davanti al Faraone, esso diventerà un serpente. Mosè e Aaronne andarono dunque al faraone e fecero come il Signore aveva ordinato. Aaronne gettò il suo bastone davanti al faraone e davanti ai suoi servitori e quello diventò un serpente. Il faraone aveva visto la potenza di Dio, ma ascoltate che cosa fece. Il faraone a sua volta chiamò i sapienti e gli incantatori e i maghi d'Egitto. Invece di comprendere, di capire quella che è la volontà chiaramente specificata da Dio, lui ha voluto innalzare le sue idee. E ascoltate che cosa fecero i maghi d'Egitto? Fecero anch'essi la stessa cosa con le loro arti occulte. Ognuno di essi gettò il suo bastone e i bastoni divennero serpenti, ma il bastone di Aronne inghiottì i loro bastoni. E a causa di questo, perché il faraone si rendeva conto che Dio era superiore ai maghi, agli incantatori del regno d'Egitto, alle arti occulte, era superiore alle sue idee, versetto 13, e il cuore del faraone si indurì non diede ascolto a Mosè e ad Aronne come il Signore aveva detto. Ed ecco che da questo momento, perché il faraone ha rigettato la luce che ha ricevuto e il suo cuore inizia ad indurirsi, Dio ha fatto tutto il possibile per cercare di raggiungerlo. Ha fatto tutto il possibile per cercare di riscattare, di salvare il faraone. E sapete, per fare questo si è servito persino di quelle che sono le dieci piaghe sapete noi vediamo le dieci piaghe come un giudizio di dio nei confronti del faraone che per un certo senso è vero ma queste dieci piaghe in realtà sono state il mezzo più efficace che dio avrebbe mai potuto utilizzare con il faraone per portarlo alla salvezza per mostrargli la sua misericordia e chiederete come lo andremo a vedere assieme in questa occasione, ma andiamo a leggere assieme, Esodo, Esodo capitolo 7, dal versetto 19, Esodo capitolo 7 dal versetto 19, qui la parola di Dio ci dice, il Signore disse a Mosè, di Aronne prendi il tuo bastone, questa è la prima piaga, e stendi la tua mano sulle acque d'Egitto, sui loro fiumi, sui loro canali, sui loro stagni e sopra ogni raccolta d'acqua, essi diventeranno sangue. Vi sarà sangue in tutto il paese d'Egitto, perfino nei recipienti di legno e nei recipienti di pietra. L'acqua diventò tutta sangue. Versetto 22. Ma i maghi d'Egitto fecero la stessa cosa con le loro arti occulte. E il cuore del faraone si indurì. Egli non diede ascolto a Mosè e ad Aronne come il Signore aveva predetto. Versetto 23. Il faraone volse loro le spalle e se ne andò a casa sua e non fece nessun caso nemmeno di questo. Andiamo a vedere che cosa succede. Durante la seconda piaga, questa è la piaga delle rane. Leggeremo assieme il versetto 2 per iniziare. Nella seconda piaga ci viene detto, versetto 2, se rifiuti di lasciarlo andare, Mosè che parlava al faraone riguardo al popolo, se rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io colpirò tutta l'estensione del tuo paese col flagello delle rane. E ora leggiamo assieme il versetto 7. Ma i maghi fecero lo stesso con le loro arti occulte e fecero salire le rane sul paese d'Egitto. Ora ascoltate il versetto 8, davvero molto molto importante. Allora il Faraone che si trovava sommerso, letteralmente sommerso da che cosa? Dalle rane, molto bene, siete attenti. Versetto 8. Allora il Faraone chiamò Mosè, e Aronne, e disse loro, che cosa disse il faraone a Mosè Aronne? Cosa disse? Pregate l'Eterno che allontani le rane. Mm. Pregate l'Eterno. Pregate il Signore l'Eterno perché allontani le rane da me e dal mio popolo, al mio popolo e io lascerò andare il popolo perché offra... Sacrifici al Signore. Che cosa fa qui il Faraone? Che cosa fa qui il Faraone? Credeva in Dio il Faraone? Oh, sembra che adesso inizia a credere che esiste un Dio? Perché sono troppo strane le cose che stanno accadendo nel Regno d'Egitto. E ora il Faraone dice a Mosè ed Aronne, i rappresentanti di Dio, pregate il vostro Dio, il Signore l'Eterno, pregatelo perché questo flagello vada via. Voglio chiedervi, pensate che questa richiesta fosse una richiesta, la richiesta di un uomo per davvero convertito? Assolutamente no. Il Faraone in questo momento stava chiedendo che attraverso questa preghiera nei confronti del Signore le conseguenze della sua ribellione fossero allontanate. Lui non stava pregando per il suo cuore ribelle che fosse purificato, lui stava sperando e stava pregando in un certo senso che queste terribili conseguenze, questi terribili flagelli si allontanino da me. Ma lui non voleva pregare il Signore, personalmente, e non voleva pregare che il suo cuore, il suo spirito di ribellione si allontanasse dal suo cuore. E sapete, questa cosa mi fa riflettere perché molto spesso anche noi agiamo così. Abbiamo più paura delle conseguenze dei nostri peccati e allora ci rivolgiamo a Dio in preghiera dopo aver peccato, diciamo: Signore, non permettere che mi accada questo o mi accada quell'altro, invece di andare al Signore e di chiedere: Signore, ti prego, preservami da non più peccare. Allontana e purifica il mio cuore, allontana ogni iniquità, ogni sporcizia e ogni contaminazione, ma sapete, noi preferiamo. Invece di prevenire, preferiamo curare molto spesso questo curare è soltanto un metodo egoistico. E le nostre preghiere molto spesso sono più egoistiche che altro. Dopo aver rubato, preghiamo il Signore di perdonarci e di non farci andare in prigione. Quando commettiamo adulterio, preghiamo il Signore di perdonarci affinché il nostro matrimonio non finisca. Quando trasgrediamo quelle che sono le leggi della salute preghiamo il Signore di non farci ammalare invece che chiedere al Signore, Signore ti prego, ti prego perdonami per quello che ho fatto ma ti prego purifica il mio cuore affinché non commetta più ciò che ho realizzato perché non tanto perché ho paura delle conseguenze che verranno quanto perché provo e vorrei tanto provare un terribile disgusto per i peccati che ho commesso questo è il problema che noi non odiamo il peccato e per questo motivo continuiamo la nostra vita a peccare a chiedere perdono, a peccare, a chiedere perdono, a peccare, a chiedere perdono, a peccare e a chiedere perdono senza mai riuscire ad ottenere una piena vittoria sui peccati della nostra vita, non è così? Però sapete, nonostante, nonostante Dio sapesse le intenzioni del cuore del faraone, che quei suoi quelle sue motivazioni fossero delle motivazioni egoistiche, tuttavia Dio mostrò la sua misericordia. Mostrò la sua misericordia e rispose alla preghiera del faraone per mezzo di Mosè. Versetto 11, Esodo, capitolo 8, versetto 11. Ci dice... Le rane si allontanarono da te, si allontaneranno da te, dalle tue case, dai tuoi servitori e dal tuo popolo. Non ne rimarrà alcuna nel fiume. Mosè e Arone si allontanarono dal faraone. Mosè implorò il Signore circa le rane che aveva inviato contro il faraone. Versetto 13. Il Signore fece quello che Mosè aveva domandato e le rane morirono nelle case, nei cortili e nei campi il Signore mostrò una grande misericordia al Faraone, una grande grazia al Faraone, non è così? Dio ha ascoltato la preghiera e ha allontanato il problema. E sapete cosa ha fatto il Faraone? Versetto 15. Ma quando il Faraone vide che c'era un po' di quando vide che c'era un po', un po' di sollievo, quando vide che c'era un po' di respiro, si ostinò in cuor suo e non diede ascolto a Mosè e ad Aronne come il Signore aveva detto. Il Faraone ha ricevuto una grazia dal Signore, ha ricevuto una misericordia dal Signore e che cosa ha notato il Faraone? Oh, Dio mi ascolta anche se continuo la mia vita di peccato, non è così? E ora che ho un attimo di respiro posso continuare ad ostinarmi al Signore, posso continuare ad essere ribelle al Signore, non devo per forza consacrarmi a Lui. E vedremo quella che sarà, e penso che la conosciamo, quella che sarà la fine del Faraone. Ma voglio che sia tutto ben chiaro in questi momenti per ognuno di noi. Vorrei che andassimo avanti in questi, in questi attimi e andiamo a vedere la terza piaga, quella delle zanzare. Versetto 16. Il Signore disse a Mosè, di ad Aronne, stendi il tuo bastone, percuoti la polvere della terra ed essi diventerà zanzare per tutto il paese d'Egitto. Così fu, versetto 18, i maghi cercarono di fare la stessa cosa con le loro arti occulte per produrre le zanzare, ma attenzione, ma non poterono. Le zanzare infierivano sugli uomini, e sugli animali, allora i maghi dissero al Faraone, Faraone mi dispiace, questo è il dito di Dio. Ma il cuore del faraone si indurì e non diede ascolto a Mosè e ad Aronne come il Signore aveva detto. Ed ecco che inizia la quarta piaga e leggiamo assieme il versetto 24. Al versetto 24 ci viene detto, la quarta piaga, il Signore fece così, vennero grandi sciami di mosche velenose in casa del Faraone, nelle case dei suoi servitori, in tutto il paese d'Egitto, la terra fu devastata dalle mosche velenose. E cosa ha pensato bene il Faraone in questa occasione? Uh, appelliamo di nuovo e vediamo se succede qualcosa. Versetto 28, allora il Faraone disse, io vi lascerò andare perché offriate sacrificio al Signore vostro Dio nel deserto, soltanto non andate troppo lontano. E poi concludete voi. Come? Pregate per me. Voglio chiedervi ancora una volta, era una richiesta di preghiera sincera, dettata dal dispiacere? dal dolore nell'essersi ribellato a Dio e nel continuare a comportarsi in questo modo impietrendo il suo cuore? Era dispiaciuto il faraone? Però noi preghiamo anche quando non ci dispiace ciò che abbiamo fatto, non è così? Forse sì a volte. Forse in quel momento era sincero, e ascoltate, e ascoltate, perché il Signore risponde a questa preghiera e mostra ancora una volta quella che è la grazia e quella che è la misericordia di Dio. Ascoltate, versetto 31. Il Signore fece quello che Mosè domandava, ciò che il Faraone gli aveva chiesto, e allontanò le mosche velenose dal Faraone, dai suoi servitori e dal suo popolo, non ne restò neppure una, versetto 32. Ma dopo la grazia, dopo la misericordia, dopo le preghiere nei confronti del Faraone che lui aveva richiesto, ma anche questa volta, il Faraone si ostinò in cuor suo e non lasciò andare il popolo. E continuò a ribellarsi. Quinta piaga. Leggiamo assieme dal versetto 16. Leggiamo assieme dal versetto, dal versetto, scusatemi, dal versetto 1 ci viene detto. Capitolo 9, Esodo capitolo 9, versetto 1. Allora il Signore disse a Mosè, va dal Faraone, digli, così dice il Signore, il Dio degli ebrei. Lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare, lo trattieni ancora, la mano del Signore sarà sul tuo bestiame che è nei campi, sui cavalli, sugli asini, sui cammelli, sui buoi, sulle pecore: ci sarà una tremenda mortalità. Ci sarà una terribile mortalità, il versetto 6 e il versetto 7 ci dicono, l'indomani il Signore lo fece e tutto il bestiame d'Egitto morì, ma del bestiame dei figli di Israele non morì neppure un capo, versetto 7, il Faraone mandò a vedere ed ecco che neppure un capo del bestiame degli israeliti era morto. E ancora una volta ha visto la potenza di Dio, ha visto ciò che Dio è in grado di fare e le misericordie che Dio può operare. Ma il cuore del faraone rimase ostinato ed egli non lasciò andare il popolo. Sapete, io cerco di immaginarmi questo faraone, cerco di immaginarmi la lotta che lui ha avuto in quel momento. Perché tutti quanti noi, che lo vogliamo oppure no, tutti quanti noi abbiamo le lotte del Faraone, tutti noi, chi piccole, chi grandi, chi conosce più il Signore, chi conosce meno il Signore, chi conosce le richieste del Signore, chi conosce un po' di più le richieste del Signore, ma tutti quanti noi, a seconda della vita e dell'esperienza che abbiamo avuto fino a questo momento, Abbiamo una lotta simile a quella del Faraone. Quando viene la tentazione, ne parlavamo durante la scuola del sabato, e siamo tentati, non siamo tentati di fare cose che non amiamo. Se Satana venisse da me e mi dicesse di mettermi a guardare chissà quale film, o chissà quale... Non avrei alcun interesse in un film fantasy. Non mi interessa, Satana non verrebbe da me nel mostrarmi un film fantasy verrebbe con quelle cose che sa che a Marco piacciono, non è così? E quando noi siamo tentati c'è una lotta in noi perché ci piacerebbe fare quella cosa ma sappiamo che quella cosa non va bene, c'è una lotta e noi possiamo decidere di rimanere fedeli al Signore per mezzo della sua parola, fede nelle sue promesse oppure tristemente di indurire, di impietrire il cuore, il nostro cuore, così come fece il Faraone, nonostante le esperienze, le grazie, le misericordie che Dio ha manifestato nel nostro passato e nella nostra vita. Andiamo a vedere che altro succede nella piaga settima. Nella piaga settima, faccio un salto della sesta, nella settima piaga, infatti... A proposito, non so se ve ne siete accorti, ma fino a questo momento colui che impietrisce il proprio cuore è proprio il Faraone. Soltanto nella Piaga Sesta, al versetto 12, ci viene detto ma il Signore indurì il cuore del Faraone. Ma fino a questo momento colui che impietrì e indurì il suo cuore era il Faraone stesso. E in questo momento, al versetto 12, nella sesta piaga ci sembra quasi che Dio voglia dirci le ho provate tutte col faraone. È quasi che ci dica che quasi le ho provate tutte. Che cosa non ho fatto per lui? E lui continua nella sua ostinazione. Tant'è che la piaga settima, ascoltate che cosa accade. Versetto 22. Il Signore disse a Mosè stendi la tua mano verso il cielo e cada grandine su tutto il paese d'Egitto, sulla gente, sugli animali e sopra ogni erba dei campi nel paese d'Egitto. Mosè stese il suo bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandini e un fuoco si avventò sulla terra. Il Signore fece piovere grandine sul paese d'Egitto. Così ci fu grandine. Il fuoco guizzava continuamente in mezzo alla grandine. La grandine fu così forte come non c'era mai stata di simile in tutto il paese d'Egitto da quando era diventato nazione. La grandine percosse in tutto il paese d'Egitto tutto quello che era nei campi, uomini e bestie. La grandine percosse ogni erba nei campi e fracassò ogni albero della campagna. Solamente nella terra di Goshen, dove erano i figli di Israele, non cadde grandine. Allora versetto 27, prestiamo attenzione. Allora il Faraone mandò a chiamare Mosè e Aronne e disse loro, questa volta, che cosa dice il Faraone? Cosa dice il Faraone? Questa volta io ho peccato. Il Signore è giusto, mentre io e il mio popolo siamo colpevoli. Versetto 28, che cosa dice? Pregate l'Eterno, perché cessino questi grandi tuoni e la grandine. Io vi lascerò andare e non sarete più trattenuti. Voglio chiedervi perché cosa pregava ancora una volta il faraone. Pregava più per la piaga del suo cuore o più per le conseguenze dei suoi peccati che si allontanassero dalla sua nazione? Era interessato ad un vero ravvedimento, a una vera conversione? Sì, ho peccato, il Signore è giusto. Sapete che quando Gesù Cristo ritornerà, le folle al suo terzo avvento, le folle dei malvagi che risorgeranno, grideranno in coro che il Signore è giusto. E che hanno peccato? Lo sapevate? I peccatori che saranno risorti nella risurrezione dei malvagi, quando risorgeranno, diranno: sì, abbiamo peccato, sì, il Signore è giusto. Ma questo non significa che il loro cuore sarebbe cambiato, non significa che ci sarebbe stata una conversione. E questa volta succede anche con noi. Riconosciamo di aver peccato e riconosciamo sì che Dio è giusto, ma non proviamo alcuna versione per i peccati che abbiamo commesso. Versetto 33. Mosè dunque, lasciato il Faraone, uscì dalla città, tolse, tese le mani verso il Signore e i tuoni e la grandine cessarono e non cadde più pioggia sulla terra non è forse questa un'altra grazia e un'altra misericordia? ci ricordiamo quello che abbiamo letto all'inizio? Dio è stato molto paziente col faraone e gli ha rivelato quella che è la sua grazia e la sua misericordia in modo innumer innumerevoli volte gliele ha mostrate Ascoltando le sue preghiere, sperando che questa volta, che questa volta il Faraone capirà, capirà. Ma il versetto 34 ci dice, quando il Faraone vide che la pioggia, la grandine e i tuoni erano cessati, aiutatemi, continuò a peccare si ostinò in cuor suo, lui e i suoi servitori. Lui che cosa fece? Lui continuò a peccare. Vide che uh, c'era un attimo di respiro. Anche questa volta il Signore ha ascoltato le mie preghiere, ma questa grazia e questa misericordia è stata è utilizzata dal faraone per continuare a fare ciò che non doveva fare. Voglio che sappiate una cosa, Dio è in grado di non farci avere un'esperienza simile a quella del faraone. Dio è in grado di farlo. Il problema è che il faraone ha rifiutato questa potenza che può trasformare le nostre vite. Il faraone che cosa faceva? Peccava, si ribellava a Dio, poi chiedeva di pregare il Signore ascoltava la preghiera, ma poi che cosa continuava a fare? Continuava ad indurire il suo cuore, continuava a peccare. E noi molto spesso, come vi dicevo prima, pecchiamo, preghiamo, pecchiamo, preghiamo, pecchiamo, preghiamo. Il desiderio di Dio è quello di salvarci, e di mostrare in noi la sua potenza. E questa potenza ci mostra che Dio è in grado che Dio è in grado di darci la vittoria. Questa è una citazione per mostrarci che questo ho peccato era un riconoscimento favul fasullo ed egoistico. Ascoltate, dal libro La via consacrata della perfezione cristiana di E.T. Jones ci dice non dimenticate una giustizia eterna, non una giustizia oggi e il peccato domani, e di nuovo la giustizia e di nuovo il peccato, Vediamo l'esperienza del Faraone, in quanto abbiamo letto ora? Questa non è una giustizia eterna. Dio è in grado di offrirci una giustizia eterna. Dio è in grado di offrirci la vittoria sul peccato e ci dice la giustizia eterna è quella giustizia che rimane per sempre nella vita di colui che crede e che la confessa e continua a credere e a ricevere questa giustizia eterna anziché il peccato e il peccare solo questa è la giustizia eterna solo questa è la redenzione eterna dal peccato e questa benedizione indescrivibile è il dono della grazia di Dio Dio ha manifestato e rivelato il faraone la grazia e la sua misericordia ma il faraone non ha voluto accettarla, tant'è che nell'ottava piaga, Esodo 10, versetto 3, il faraone rivolge un appello importantissimo al faraone e dice Mosè e Aaronne andarono dunque al faraone e gli dissero Così dice il Signore, il Dio degli ebrei, fino a quando rifiuterai di umiliarti davanti a me. Fino a quando rifiuterai di umiliarti davanti a me. Il Faraone aveva bisogno di umiltà, aveva bisogno di rinunciare a se stesso, ma non lo fece. E continuò nella sua ostinazione. L'ottava piaga dal versetto 14 ci viene detto. Le cavallette salirono su tutto il paese d'Egitto e si posarono su tutta l'estensione d'Egitto. Erano numerosissime. Prima non c'erano mai state tante, mai più ne saranno, ce ne saranno tante. Esse coprirono la superficie di tutto il paese, che ne rimase oscurato, e divorarono tutta l'erba del paese, tutti i frutti degli alberi che la grandine aveva lasciato. Nulla di verde rimase sugli alberi? né sulle erbe della campagna in tutto il paese d'Egitto allora il faraone chiamò in fretta Mosè e Aronne e disse io ho peccato contro il Signore il vostro Dio è contro di voi ma ora perdonate, vi prego il mio peccato questa volta soltanto supplicate il Signore, il vostro Dio, perché almeno allontani da me questo flagello mortale. Sembra sincero, non è così? quando le piaghe furono sul faraone, disse, ho oh, peccato, e promise di obbedire al Signore, di lasciare andare Israele, ma non appena Dio tolse la piaga, il suo cuore si indurì. Ci sono alcune persone, come il faraone, che considerano la gentilezza e il favore e la grazia e la misericordia di Dio come un'indicazione di, di debolezza. Quando Dio tolse le piaghe, il faraone lo considerò una prova che Dio stava cedendo, e che stava prevalendo il faraone su Dio, e così presuppose la misericordia di Dio. E a volte noi ci comportiamo allo stesso identico Modo. il versetto 29 ci dice che il cuore del faraone di nuovo si indurì non ci fa un po' pietà, tristezza non ci siamo forse un po' stancati di questo faraone che sembra e poi cade che sembra, sembra forse aver capito qualche cosa e poi cade che prega prega e poi cade quanto più e sapete siamo arrivati soltanto a otto volte nelle quali il faraone ha avuto questa lotta con se stesso e con Dio otto volte voglio chiedervi perché vediamo con malocchio il faraone? ebbene facciamo ma non vediamo male noi stessi e ci accontentiamo credendo che se continueremo a vivere come abbiamo vissuto oggi, fino ad oggi, con un peccato anche piccolo che sia una volta ogni tanto, in un modo o nell'altro arriveremo ad essere salvati. Perché così crediamo molto spesso o molti tra di noi o alcuni tra di noi che quasi quasi anche con un solo peccato, tanto lo commetto, prego. Dio fa un appello a noi e ci chiede fino a quando continuerai in questo modo e non ti umilierai per davvero, per davvero, fino a quando continuerai in questo modo. Dio vuole offrirci una giustizia eterna, una che rimane nella nostra vita. Non oggi giustizia e domani peccato, e così via per il resto della nostra vita, ma una giustizia che rimane, questa giustizia, è Cristo la nostra giustizia. Siamo arrivati alla piaga nona. Prima di arrivarci, mi rendo conto che stiamo forse già superando il tempo, però bisogna ancora di un pochino. Siamo arrivati alla Piaga Nona. Prima di arrivare a questo punto, voglio che sappiate una cosa. Quando Satana vede che un peccatore si converte, si ravvede per davvero, sapete qual è l'attitudine di Satana nei confronti di questo uomo peccatore pentito veramente? oh sì oh sì aumenta e non pensate che Satana se ne fosse stato buono e tranquillo col faraone perché vedeva che qualcosa ci doveva essere nel faraone che lo spirito santo in un modo o nell'altro operava nel cuore del faraone ma Satana che cosa faceva? insisteva e quando vedeva che il faraone gli stava per, per sfuggire dalle dita lui cercava di, di prenderlo con ancora più forza e lo stesso fa con noi quando vede che noi vogliamo consacrarci con tutto ciò che abbiamo nei confronti di Dio la prima volta quando il faraone la prima volta quando il faraone volle liberare il popolo di Israele Esodo capitolo 8, il versetto, il versetto 28 ci dice, allora il faraone disse, io vi lascerò andare, vi lascerò andare tutti quanti, vi lascerò andare. Ma ci viene poi detto al versetto 32 che indurì il suo cuore. Il faraone voleva lasciare andare tutti quanti quelli che facevano parte del popolo di Israele. Andiamo a vedere un pochino più avanti, la seconda volta quando il faraone decide di lasciare liberi il popolo di Israele, Esodo capitolo 10, Esodo capitolo 10, e leggeremo assieme il versetto 8. Esodo 10, versetto 8, ascoltate, la seconda volta quando il Faraone decide di lasciare andare il popolo, Esodo 10, versetto 8, allora Faraone fecero ritornare Mosè e Aronne dal Faraone. Gli dissero, andate, servite il Signore, il vostro Dio, ma ora il Faraone pone una domanda a Mosè e Aronne, e gli chiede, ma chi sono quelli... Che andranno? Chi è che andrà tra di voi? Chi è che andrà a servire il Signore lì nel deserto? Mosè disse, noi andremo con i nostri bambini, con i nostri vecchi, con i nostri figli, con le nostre figlie, andremo con le nostre greggi e con i nostri armenti perché dobbiamo celebrare una festa al Signore. Con altre parole Mosè diceva, noi andremo con tutto ciò che abbiamo al Signore. Il Faraone disse loro, così sia, il Signore è con voi. Come io lascerò andare voi e i vostri bambini? Ma in questo momento il Faraone ha un piccolo ripensamento. Ma voi avete delle cattive intenzioni. Allora no. Andate soltanto voi uomini... E servite il Signore perché questo è quello che volete. Il faraone Satana voleva tenere per sé una parte del popolo di Israele, voleva tenere per sé una parte. Andiamo a vedere, andiamo a vedere, capiremo meglio. Andremo a vedere il versetto piaga nona. la piaga nona ci viene detto. Questo è il terzo momento nel quale il faraone sembra essere disposto a lasciare andare via il popolo. Finalmente. La piaga nona ci dice, versetto 21, Esodo 10, versetto 21, Allora il Signore disse a Mosè, stendi la tua mano verso il cielo e vi siano tenebre nel paese d'Egitto così fitte da potersi toccare. Il versetto 23 ci dice che nonostante ci fosse Buio dappertutto, i figli di Israele avevano luce nella loro abitazione. Versetto 24, allora il faraone chiamò Mosè e disse, andate, servite il Signore. E ora Satana che cosa dice? Rimangano soltanto le vostre greggi e i vostri armenti, anche i vostri bambini potranno andare con voi. All'inizio il faraone diceva andate soltanto voi uomini e rimanga tutto il resto. Adesso capisce che la situazione si fa davvero dura e dice a Mosè, ora andate voi uomini, ma vadano anche le donne, ma possano andare anche i bambini, soltanto fate rimanere ancora qualcosa qui. Mosè disse, versetto 25, tu ci devi permettere di avere sacrifici e olocausti da offrire al Signore, il nostro Dio, perciò anche il nostro bestiame verrà con noi, senza che rimanga indietro neppure un'unghia. Neppure un'unghia, diceva Mosè, deve rimanere in questo paese, che è nostro. Niente deve rimanere in questo paese, sapete? Quando noi come Mosè prendiamo la decisione di seguire Cristo, lo dobbiamo fare con tutto ciò che abbiamo. Noi e le nostre famiglie, tutto ciò che siamo e tutto ciò che abbiamo deve essere consacrato per il Signore. E neanche un... neanche un... unghia deve rimanere sotto il controllo di Satana. Conoscete la storia di quella persona che vendette la sua bella casa ad un prezzo molto molto basso? Sembrava davvero un'ottima offerta. E quando arriva il compratore e dice, io voglio comprare la tua casa, visto che costa così poco, il venditore che cosa disse? C'è una condizione. Tutta la casa è tua, ma questo chiodo è mio. Va bene, tanto la casa costa poco. La comprò e il giorno dopo, che, sapete che cosa accadde? Il vecchio proprietario bussò alla porta, anzi forse aveva già ancora le chiavi, ed entrò in casa e appese il suo bel quadro sul chiodo, che era suo. E questo continuò un giorno, due giorni, tre giorni. Che cosa voglio dire con questo? Nel momento nel quale noi lasciamo anche una sola unghia, o un solo chiodo che appartiene a Satana nella nostra vita, lui ha tutta l'autorità di fare quello che vuole con noi. Quando noi prendiamo una posizione per il Signore, dobbiamo consacrarci con tutto, ciò che, con tutto ciò che abbiamo. Tesori delle testimonianze, volume 1, ci dice Gesù chiede un sacrificio completo, una consacrazione totale. Il Cristo chiede tutto. Se egli chiedesse meno, il suo sacrificio risulterebbe troppo grande, troppo caro per un livello così modesto. Quando pensate che la via sia troppo stretta ed esige rinunce, quando dite com'è duro abbandonare tutto, chiedetevi che cosa ha fatto il Cristo per me? La risposta sminuirà qualunque cosa possiamo considerare una rinuncia. Quando noi guardiamo a ciò che Cristo ha fatto per noi, nessuna rinuncia ci sembrerà troppo grande. E sapete che cosa accadrà nel momento nel quale noi diciamo con tutto ciò che sono e con tutto ciò che ho mi sacrifico e mi santifico e mi consacro a Dio? Che Satana non ha più alcuna autorità. Il versetto 20, 28 ci dice E il Faraone disse a Mosè Vattene via da me. Vattene via da me. Oh carissimi. Quando Satana ha, è costretto a dire, vattene via da me. Sapete quale grande soddisfazione è questa? Vattene via da me. Gesù diceva, viene il principe di questo mondo e non trova nulla in me, niente in me. Se noi accettiamo Cristo nella nostra vita, una simile esperienza è possibile ed è realizzabile. Arriva la decima piaga? Arriva la decima piaga dopo tutto quello che è successo, la morte dei primogeniti, e neanche questo non permette al faraone di tornare indietro. Ha continuato ed è andato troppo in là nella sua vita di peccato-preghiera, peccato-preghiera, peccato-preghiera, che alla fine è arrivato a disprezzare lo Spirito Santo e a peccare contro lo Spirito Santo. Ogni ulteriore prova del potere di Dio a cui il monarca egiziano ha resistito lo ha portato a una più forte e persistente sfida a Dio. Così l'opera procedeva, l'uomo finito che combatteva contro la volontà espressa di un Dio infinito. Questo caso, il caso del Faraone, è una chiara illustrazione del peccato contro lo Spirito Santo. Ciò che l'uomo semina, quello pure mieterà. A poco a poco il Signore ritirò il suo spirito. Rimuovendo il suo potere restrittivo, ha dato il re nelle mani delle peggiore di tutti i tiranni. Chi è il peggiore di tutti i tiranni? Se stesso. Se stesso. E lui ha continuato nel suo orgoglio. Perché ho voluto trascorrere tutto questo tempo per raccontarvi l'esperienza del faraone? Perché questo è il caso di una persona che ha rifiutato di accettare per davvero Cristo nella sua vita. E questa può essere la fine di alcuni tra di noi. Ed è per questo motivo che vorrei concludere, non tanto con una persona che ha peccato contro lo Spirito Santo e che alla fine sarà perduta, ma vorrei mostrarvi ciò che in conclusione, in queste ultime citazioni, ciò che il Signore può fare per noi se soltanto lo accettiamo con tutto noi stessi. Il Cristo darà forza a tutti coloro che lo cercano. È una promessa questa. Attenzione, questa è la parte più bella di tutto il sermone. Nessuno può essere sopraffatto da Satana senza il proprio consenso. In che modo il Faraone è stato sopraffatto da Satana e ha indirito il suo cuore? Oh sì. Con il suo consenso lo ha fatto. Perché il tentatore, attenzione, non ha il potere di dominare la volontà e di costringere l'uomo a peccare. Satana non può farlo. Non ci può costringere a peccare. Non ha questa autorità, non ha questo potere, Dio non ha mai concesso e mai glielo concederà. Se noi pecchiamo è perché? È perché noi l'abbiamo voluto. E il peccato abbiamo letto all'inizio, è inescusabile. Satana può angosciarlo, può angosciarci, ma non può contaminarlo, non può contaminarci. Il fatto che il Cristo abbia vinto dovrebbe infondere nei suoi discepoli e voglio chiedervi quanti di voi vi ritenete discepoli di Cristo? Quanti di voi vi ritenete discepoli di Cristo? Quanti di voi? Dai, alziamo le mani. Quanti di voi vi ritenete discepoli di Cristo? Non vi vedo tanto convinti. Ok, già meglio, già meglio. Il fatto che il Cristo abbia vinto dovrebbe infondere nei suoi discepoli il coraggio di lottare con forza contro il peccato e contro Satana. Dobbiamo individuare il nostro punto debole e non perdere mai il controllo di noi stessi. La nostra fede deve crescere e dobbiamo diventare più simili al Cristo sia nel comportamento sia nella disposizione d'animo per poter resistere vittoriosamente alle tentazioni di Satana. Quando deve lottare con le tentazioni e i cattivi pensieri, a chi possiamo rivolgerci? può rivolgerci soltanto a Dio per trovare protezione e aiuto nella sua debolezza nella nostra debolezza si rivolga a lui a Dio e vedrà che Satana sarà vinto e reso inoffensivo grazie al nostro impegno per resistere alla tentazione di Satana possiamo unire la nostra debolezza alla sua forza la nostra indegnità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 perché Gesù è morto? Perché Gesù è morto? Gesù è morto per proporci una via d'uscita affinché potessimo vincere, sottolineiamolo, potessimo vincere ogni nostra tendenza al male, ogni peccato, ogni tentazione. E sedere con lui sul suo trono ogni prova è pesata ed è misurata da gesù cristo voi vi rendete conto che ogni prova nella vostra vita e ogni tentazione è pesata e misurata da gesù e non è superiore alla capacità che l'uomo ha di sopportarla, mediante la grazia concessa agli. Noi non saremo mai tentati, mai provati, oltre le nostre possibilità, ma con Gesù, che è la nostra via d'uscita, noi abbiamo tutta la potenza, quella potenza che il faraone ha rifiutato di sperimentare nella sua vita, noi possiamo sperimentarla e possiamo vincere ogni inclinazione, ogni tendenza, ogni peccato, ogni tentazione. Questa è l'ultima. Un cristiano sa vincere le proprie tendenze, le proprie passioni e il rimedio al peccato è Gesù. Se oggi Trascuriamo la preghiera personale e la lettura della Bibbia, domani la cosa si ripeterà e proveremo meno rimorsi di coscienza. Vi sarà una lunga lista di omissioni e tutto questo a causa di un piccolo seme che è germogliato nel nostro cuore. Un istante di negligenza può farci precipitare l'anima in una rovina irreparabile. Un peccato spinge verso un secondo questo apre la via a un terzo e così via. Ma al contrario, se noi respingiamo la tentazione, guardate che incoraggiamento che abbiamo, se noi una volta respingiamo la tentazione, come sarà la seconda volta? Oh. Amen! Se noi respingiamo la tentazione una volta, la seconda volta l'affronteremo meglio. Ogni nuova vittoria conseguita ci preparerà per maggiori successi. C'è speranza per ciascuno di noi, unicamente se ci uniamo a Cristo. E mettiamo in azione ogni nostra energia per pervenire alla perfezione del suo carattere. Che il Signore ci benedica, ci incoraggi, vi chiedo ancora scusa per l'orario molto tardo, ma spero con tutto il cuore che abbiate compreso quella che è la potenza di Dio e ciò che Dio realmente può fare nella nostra vita. Questo è il messaggio del Vangelo. E Dio è in grado di operare in questo modo nelle nostre vite, soltanto glielo dobbiamo permettere. Amen. Amen. Thank uh you. -huh.